Buongiorno bambine e buona colazione! Dormito bene? Io stamattina ho dormito tantissimo, mi sono svegliata tardissimo. Qua c'è una bambina al contrario. Hai fatto colazione tu? No. E non la vuoi fare colazione? No. no, e allora, quando avete finito di fare la colazione e la non colazione, venite fuori che vi devo far vedere una cosa, ok? Va bene? Allora ci vediamo dopo, vi aspetto. A few moments later. Ragazzi, mi hanno fregata il tempo di distrarmi un attimo, sono venute fuori e hanno visto qual era la super sorpresa. E si sono subito fiondate dentro, guardate un po'. Eccole qua, si sono subito accorte che c'era la nuova piscina nella nostra casa al mare ed eccole qua che giocano in acqua. Ani, hai visto che sorpresa? Dove... Doveva arrivare tra tanti giorni e invece è arrivata prima. Vane, sei contenta? Sì. E abbiamo finalmente gonfiato il nostro super ghiacciolo che avevamo comprato a casa Novara. Posso fare il salto? Certo, amore, fai il salto. Vediamo un po' che saltone che fai. Pronta? Sì. Oh, che saltone! E Vane cosa fa invece? Fa il saltone anche lei? C'è Papi dispettoso? Uh, adesso entro anch'io, eh? E mi raccomando, non troppo tempo perché c'è tanto sole. Vane, facci vedere! Brava! Oddio! One hour later. Ragazzi, adesso io devo fare qualche pagina di uh, italiano e matematica per i compiti, tipo, non so, faccio al giorno 4 e 4. E invece Anastasia guarderà un pochino la tv o giocherà con le Barbie come fa sempre e io faccio i compiti i compiti mentre mia mamma è in piscina e dopo mangiamo la merenda quindi ci vediamo dopo ciao ragazzi ho preso i miei quaderni e l'astuccio e diciamo l'astuccio e adesso possiamo andare fuori ragazzi mi sono seduta nella postazione fuori dove allora abbiamo il primo quaderno per comprare di Tutto Vacanze Italiano e poi abbiamo invece Tutto Vacanze in Matematica e adesso farò un pochino di compiti mentre dietro di me c'è la piscina dove c'è la mamma che fa il bagno quindi e qua invece ho il quaderno dove non so, fare un'operazione in colonna la faccio prima qui e poi a faccio e ci vediamo dopo aspettate ragazzi voi scrivete nei commenti in quale classe andate. Io do dovrò andare in quarta. E quanti libri avete? Come me due di italiano matematica o uno? Ah, e qual è la vostra materia preferita? La mia? Matematica? Scienze? Sì, queste due sono be molto belle. Anche un pochino storia mi piace. Sì. La geografia è quella che non mi piace. No. E la vostra? Scrivete nei commenti qual è, qual, è, qual è quella che vi piace e quella che non vi piace. A dopo. Ok, bagnetto finito. Tu stai facendo i compiti, amore. Brava, bravissima. Cosa stai facendo? Matematica? O italiana? Sì, ho fatto matematica, adesso devo fare italiana. Benissimo. Sto Andiamo, vado a vedere cosa fa Anastasia. E vi preparo la merenda, ok? Uh -huh. Poi la mangiamo nel nuovo tavolino. Avete visto, ragazzi? Che bello il nuovo tavolino di Vanessa e Anastasia per fare la loro merenda Guardate. in pace. Wow, ci sono anche dei cassetti portaoggetti, vero? Sì, Bellissime bravissime, così rimane anche tutto ordinato. Puoi metterli anche lì allora i libri delle vacanze? Sì, vero? Nero? E qua si può mangiare in pace. Bellissimo, adesso vi preparo le crepe, ok? Così facciamo merenda. Cucciola! cucciola! Come sei vestita bene? Ma ti sei cambiata! Hai fame, hai ragione. Adesso la mamma si cambia, che sono appena uscita dalla piscina e vi preparo le crepe. E poi le andate a mangiare fuori sul vostro tavolino, va bene? Sei contenta? Sì, Cosa stai facendo. E vi sto preparando le crepe, amore. Tu stai facendo i compiti? Sì. Eh? Manca poco? Uh -huh. Vieni, vieni a vedere, guarda. Poi ti insegno, eh. La prossima volta le fai tu, va bene? È okay. anche facile, facile perché... Utilizzo una tazza, un fustino E via Dai, finisci i compiti che tra pochi minuti facciamo la merendina Che poi arriva gente E poi questa cosa dove si mette? Nella pentola ah, Si mette un po' di burro faccio. nella pentola antiaderente Si fa scaldare si E mette... poi si mette la nutella E poi la chiudi Vieni, poi ti faccio vedere, ok? Va bene Allora, Vane, io sto facendo scaldare già la pentola Si prende il burro, almeno io lo faccio così E poi si mette un po' dell'impasto e si aspetta che si cuoce, ok? Mm -hmm. Ok, allora amore, quando la crepe si stacca dalla parete, la prendi, la giri così, ok? Mm -hmm. La rimetti a posto e li metti sopra la nutellina, e le metti sopra la nutella, ma abbondante nutella, vero? Mm -hmm. Se no che gusto c'è, <ride> e boh, metti tanta tanta nutellona. Oh, vabbè io la prendo con le mani perché sono abituata, la prendo e la chiudo così, vedi? Mm -hmm. Schiaccio un pochino i lati come se la volessi proprio chiudere così si attacca un po' di più. E eh, amore, è eh, pronta la tua crepe! hai visto? adesso te la do io direi Vanessa e Anastasia che potete prendere postazione fuori Vanette, ho messo due state dietro di te eh? li prendi, li porti fuori prendete due tovaglioli che ci sono sul tavolo fuori e andate sul vostro tavolino io okay. arrivo subito Niente, questa. va bene ok le crepe per le mie bimbe sono pronte adesso gliele porto anzi Vanessa l'ha già portata con sé grazie ecco qua e questa è di Anastasia no è mia come è tua? sì secondo me ah allora credevo l'avessi già portata fuori perché volessi quella ok una forchettina a te oh, oh, sì, una forchettina a te e una a Vanessa adesso eh, vuoi che te la taglio io? sì mamma non ho il tovagliolo non hai il tovagliolo perché? non l'hai preso? Eh, no e te lo porto io io arrivo baglio. ok ecco il tovagliolo Vane. Ani te la taglio io amore? no ah. Ani, te la taglio io? No, la stai tagliando da sola? Te la taglio io? Allora, solo una cosa, state attente perché tra pochi minuti arriverà uno sciame di api perché sentiranno un profumino e anche loro sono golose di crepa alla Nutella, come voi. Ok, bambine mie, buona merenda. Tra poco arrivano Giulia e matilde e poi andiamo fuori a cena insieme ok quindi mi raccomando cercate di non farvi male eh? cerchiamo di passare una giornata tranquilla d'accordo? finito bimbe di mangiare? tu Ani non ne mangi più? non più va più? mamma sei quella che mi ha stressato tutto il pomeriggio per la crepe per poi lasciarla lì ma io non ti capisco tu invece hai pulito anche il piatto brava <ride> ok dai allora adesso vado a finire di mettere a posto la cucina e preparo l'aperitivo perché stanno arrivando degli ospiti mamma mia che api! madonna ma è pieno di api, attenta eh bimbe A few moments later. posso ritirare i piatti? sì sì bene, avete finito? dammi questo mamma, eh, mamma cosa c'è? mi fa male qui cosa è successo? Ti... cosa c'è? cosa c'è? guarda oddio Vani, ma cos'è? ma ti brucia? ti fa male? Sì. Ma amore, ma cos'è? Ti ha punto? Ma io quello sotto l'acqua. Eh, ma amore, aspetta, aspetta, aspetta. Questa qua è una puntura d'ape. No, no, no, no, no. stai qua, stai qua, stai qua. Vado io, vado io a prendere l'ammoniaca. Vado io, arrivo subito, eh. Arrivo subito. Aspetta, guarda Vane, stai con lei un attimo. Arrivo Ani, ecco ragazzi. Come immaginavo, anche oggi è successo qualcosa di tragico. È stata punta da un'ape, ma qua ce ne sono tantissime. Ed era inevitabile che qualcuno non venisse punta. Non c'è un giorno in cui, da quando sono in vacanza, sono tranquilla. Arrivo, amore. Arrivo, amore. Arrivo, arrivo. Ma guarda te, arrivo. Vane, tienimi un attimo la telecamera, per favore. Ascolta Anastasia, guarda che questo puzza un po' perché è ammoniaca Non fare come ha fatto tua sorella Novara quando Ma è stata fa punta male? No, però ti aiuta tanto, eh mm. Poore Com'è? Un po' meglio? Sì Brucia, amore, lo so Brucia Brucia, mamma Amore Tengo così? Sì, tienilo forte forte mm. Amo, tutto ok? Sì Tutto ok, Topino? Brucia. brucia tanto? Sì. Mamma sento un po' che man di testa Ti fa un po' male la testa? Oddio speriamo che questa puntura non ti abbia fatto venire la febbre eh? mm -hmm. Vuoi sdraiarti mm -hmm. un po' sul divano? Andiamo dai vieni Potrebbe anche essere una pina piccola Guarda non lo so, bisognerebbe riuscire a togliere i pungiglioni quando succedono queste cose Eh infatti Eh ma non sempre si riesce eh Vai amore, adesso cosa facciamo? Ah, amore, gioia, com'è la testa? Ti fa male? Ti fa male? Fai sì. vedere? Ma guarda te come eh? ti fa male tanto? Vuoi riposare un po'? Hai voglia di riposare? Ani? però ascoltami, ascoltami bene, ascolta la mamma se ti senti molto male, mi devi avvisare subito, eh? Perché la puntura dell'ape è pericolosissima, c'è il veleno dentro, eh? Sì. Capito? Hai, se, senti, hai dei brividi di freddo? No? no? Non hai brividi di freddo? Non, ho paura che ti venga la febbre. Ti sì. sta passando un po' il Dai, riposati sì, un, dai, po'. un po'. Allora chiudiamo perché... qua il video, va bene? Lo chiudiamo. Un po mi sta passando. Sì, ti sta passando, insomma, madonna, sei gonfissima! Guarda, adesso vado a prenderti anche una pomata al cortisone e la mettiamo, va bene? Sì. Vuoi riposare qua? Sì. Allora ragazzi Vai, Ti vedo le labbra viola, Anastasia, ma stai bene? Sì. Sei sicura? Sì. Non gliele vedi le labbra un po' viola? Eh? Sì, è vero allora, allora ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate il pollicione in su Amore. Oh, Ciao E state sempre attenti alle api Eh sì eh. Ciao <ride> anche oggi è finita in tragedia, eh? Sì, lo anche Ma anche lo stesso mangiare poi. Se sta bene, sì. Eh, poi più tardi no, vediamo. Sì, sì, mi sento bene. Ah, ti senti meglio? Perché dobbiamo andare fuori a cena e sta arrivando la tua compagna. Sono contenta. Magari quando giochiamo intanto questo qui lo tolgo mentre giochiamo mi passa. Adesso tra un pochino ti passa anche sì, il bruciore. Eh. Magari ti è già anche passato. Un po Mm, va bene com'è fa vedere vero sì, non è così tanto gonfio. insomma io vedo viola comunque vedo viola anche le tue labbra non è che comunque. sono stata appunto anch'io non me ne sono accorta <ride> tu ti stai ballando no. vai vai ne ammalati che tanto guarda il mare in dieci giorni l'abbiamo visto quattro volte Com ricominciamo tutto da capo dai eh? va bene ragazzi ciao ciao ciao ciao, ciao.